Ciao a tutti ragazzi, Marco, Siamo io mi sono Dynamitix. e Marco007 Siamo tornati su no, Yoshi's Holy World uh, Iscrivetevi e rispondete, rispondete al sondaggio. sondaggio Nella scorsa parte abbiamo un po' sclerato nel mm. livello delle tende russe Non abbiamo completato al 100% mezzo mezzo livello ancora Tranne uno che ho, che ho rifatto off camera e lui ha cambiato Yoshi Anche se lo devo rimettere Comunque non Beh, lo so, um, ditemi voi, mi sembra più bello questo o quello rosso Io un attimo adesso cambio Mo metto un sondaggio Yoshi noturno, Yoshi rosso um, E uh, ho registrato pure una parte mentre, mentre stavo completando quel livello E la metto dopo, dopo Cioè la metto nel livello Nel video di ieri Ok Adesso ridirigiamoci al mondo 4 Sto tipo qui di fronte a quello mondo, mondo. 4 Eccolo ha preso il fiore... Allora. Mh, ha fatto un piccolo spezzone dove prende il fiore ovviamente sì, sarà nel video scorso se, se non sblocco il fiore di... qua uh, non, uh, non, non sblocca il livello qui quindi... e già che sa ha pure preso le vite quindi adesso andiamo subito al 4-7 niente, sfila Pilo omaggio too late ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. go Ouija mangiate un po' di amochina, va bene mm. <ride> ricordate i bambini se non invoiate la mutina aspetta mi sto spalmando il coso non mi interessa ah questo me lo ricordo come livello Perché io l'ho fatto in mondo 4 sotto non mi ricordo mezzo livello basta prenditi i gomitoli sei già pieno io voglio questo non mi interessa fai così <ride> no ok come prendiamo quel fiore no questi li odio come prendiamo quel fiore Perché non ci può essere un livello per mio, per so, ci sarà un, ok, come prendiamo quel fiore? Oddio cos'è? Questi stanno in tutti gli ah. odi, odio un casino. Ah. Uh, io mi ricordo di aver sconfitto pure il boss di questo mondo, quindi... Bene che ce ne sono due, come a dire, ecco, giocate in multiplayer, buona fortuna. Beh, uh, almeno mi hai ucciso, grazie, tutti i miei gomitoli sono andati spariti. Io? E tu mi hai eh, oh, Vai eh. a suicidarti. Ti sì, aiuto io Dopo <ride> Succidò, Dopo non è Aspetta, adesso. aspetta Saliamo qui prima Ah, bene eh. Abbiamo perso io le piattaforme eh piattaforma. sì Sai cosa mi sembra? Il rumba? Oddio eh. Sì, è uguale al rumba Guarda, sì. pure quando tocca vieni, le cose vieni. sbatte Vedi qui Eh sì, lo so Stavo cercando di direzione una coso Ok Uh Prendi quella gemma E eh, andiamo giù per i fiori. Mi sa, mi sa, che, ci, mi sa che ce lo dobbiamo portare, sai E eh se... Qui non c'è niente Qui Ah è respawnato. Qui respawnano No non c'è proprio niente Mio... per Cio... Guarda si poteva fare pure così vabbè io soltanto quando si riuscirà a liberare da solo Verdo. Tu vai vabbè, avanti Andiamo Si è liberato già da solo No non è vero Non sai che mi sa che ce lo dobbiamo portare qua? Sembra una cosa logica No, un altro qui Non lo liberiamo Non lo so, però andiamo giù perché Oh, è eh, me... sbolla Ok. Adesso mangio ah, quello ecco. Mangio quello e eh, mangiato me Ah, non si può nemmeno attraversare quelle piante Quindi bisogna fare robe Allora, saliamo Beh, allora ce li portiamo qui così Mi sa che dobbiamo colpire col gomito No, ok Ah Ah, non li posso mangiare, ok no io lo volevo tipo smuovere Invece no, lo posso proprio mangiare. No, uh, vieni, che ho bisogno di un gomito. Non è io. che fanno, funzionano come gomito? No, funzionano tipo come blocchi. No, li ho incastrati. Uh, via. Uh, prendimi tu. Io me ne porto uno. Tanto n'è, No, in realtà. Meglio se usiamo uno a testa. Sì. Meglio incasinato. Perché poi quando dobbiamo direzionarlo è un casino. Che cos'è qui? Ah, um, Nulla qui Qui uh, Vieni. Qui sì, un po' di gemme di sicuro ci saranno gomitoli. Uh, timbri. Ma anche Beh, no. È, è, è, è, è. Anzi lì. Questo me lo prendo. Uh, lì dovevano. Ok. Buh. Ok no. Apparentemente non è un buon posto. Allora. Vai. Perché lo metti sempre nel posto più stupido? Okay, Perché se lo metto lì possiamo arrivarci. Cosa? Dai. No! Ai ah, yeah. no! Si sta... Si sta incastrato. Eh. Sta facendo come i rumba adesso. <ride> si è incastrato. Questo viso si chiamerà rumba. No. Rumba di lana Rumba. Uh, dobbiamo è andare scheri. da su da giù. Da su devi dire. Ok, allora ah no, me lo prendo. Porta rumba. Andiamo rumba, vieni. Ok, okay questo livello mi piace un po'. Aspetta, fermo, lo Anche io. se quella, me la meccanica di solito non mi piace affatto. Eh... Okay. Cioè lo scuoto un po', è un rumore. Non lo devi scuotere, perché lo devi scuotere, scusa. Non è... Per avvicinarmi. Uh, no, non a è Mario Bros... Sì, oh, funziona. me lo puoi portare. Bello. Ce l'hai, posso portarmi rumba. Ah, no, no, non ce l'hai. Come, non lo sai che lo fanno? Lo volevo sono... mangiare ma mi sono ricordato che non li posso mangiare No! E ora come mi suicido Ehm, um, sì Ehm, um, sì um, yes. Ecco come, vieni Non prenderlo se sono vita mia Morca Ma tu avevi 5 di vita, sei stupido Tu ne avevi uno e ne hai presi lo stesso E dovevi suicidarti prima Vado a fare inizio di me? Huh? Dobbiamo farlo entrambi vedo da tanto stanno i rovi quindi posso fare così rum, rum. Ok, vado i no. rovi o i rovi? i rovi non pensavo avessi detto i rovi wow. per Hello. essere generico ho bisogno di te e vieni gomitolo portatile uh. oh no <ride> Il sovietrash i gomitoli portatili usano te <ride> sì, i gomitoli ti mangiano Aspetta adesso che uccido un attimo il signore qui presente Il signore sta No ti volevo mangiare così potevo restare il livello Un attimo il signore qui presente se sei sì, cioè tu Ok. <ride> Vai fammi saltare un po' visto che non mi va di prendere quei cosi Aiuto, allora un un chio, un Non altro. venire da me, tu resta lì Ok Ok Vai. Senti, è meglio portarci i Goomba, sì. I Goomba! I Goomba, in effetti in questo gioco non ci sono. Strano. E ok, non abbiamo perso nulla però. Ve andiamo veloci. No, e eh dai, stiamo facendo il video. Comunque secondo me abbiamo già perso le vite. Nah. Cioè, so questo, è, questo è il primo checkpoint. Allora, prima di prendere tutto andiamo a vedere il nulla. Basta rubarmi un po' lì. Jump, oddio, ok, veramente jump allora Prima di volere tutto prova a testare il nulla Iai! Non è basta Ehm E R slash RDS Ehm Dove andiamo qua Qui sopra secondo me qui è sopra si fa così guarda Wow, è stato molto utile, visto che io ho preso il, il, il, il, il 60% di gomitari Anzi, di più Sta qua si fa così Pretendio o zizi Ops Ecco, non ho uno <ride> <solo> lì Non <ride> pensi può servire. No. Allora, ne metto uno qui Mentre andiamo un po' al lato prima Così andiamo. Uh, andiamo prima al lato. Oui. Ah no, al, al lato si va avanti. Ok. E io sto già prendendo tutto qui. Non ah. voglio andare. Ti regalo scelta. il mio da che? di Rumba. Ok. Così. Allora <ride> no, me li prendo entrambi. Ciao. <ride> um. Aspetta, aspetta. Andiamo giù con, io, con Rumba. Andiamo. Rumba, ok. Non si va da nessuna parte. È di usura, Si, sì, molto, molto. Very yes. Marco, very yes. Veri, yes Ok, lassù c'è roba Inizio già a collezionare Uh, yes uh. Vedi? Sono già full beat okay. Aspetta, aspetta Lì ci sono gomite um, Team um, Gemme um. um, Ok Umba, vieni qua Andiamo a fare un bel viaggio Oh, aspetta Se sta avanzando Ok, non più Wait for me Waluigi Since I'm not in Smash Vai a prendere il video interessa Oddio okay. che, io, che io canto sempre questa canzoncina Però sono uno youtuber quindi potrei pure metterla <ride> Io la cantavo nei primi, nei primi video Perché tu non sapevi come mettere le canzoni Ti ricordi? Io non so mettere le canzoni No le so esatto. metterselo che non mi va eh, al mondo spawnato lì e mi sono bloccato Aspetta okay. ah, cioè, e eh, eh, tanto eh, tu eh, c'hai eventi di vita Qui, qui eh sì. Non puoi prenderlo... Non puoi prendere i gomitori con i gomitori. Ah, è, sì. la, è la regola Staremo della giungla... No, non la regola della giungla. Aspetta. Cosa sta facendo? Una porta. Sì, una porta. Possiamo salirci, No, perché non c'è una piattaforma, dobbiamo usare il rumba. rumba. <ride> ha Yay. funzionato. Molto tipo si andava avanti. Ok, no. Ah, si autodistruggono il gomito. Sì, ma spawnano una, una spora No, no le do. piante non fanno le spore, non credo Mangia okay, mangiale tutte Perché sono sicuro che le tutte Non compare niente Tanto c'ho io commenti di vita Ora suicidati tu Perché? Non ho perché ho bisogno di quel gomito No 15 perché? Uh. Yeee andiamocene Stavo per sparare un gomito in faccia così Così andavo sul robo, grazie. Eh, esattamente quello. Perché io ho 20 di vita? Perché tu mi hai fatto perdere i miei 15? Ti ho fatto perdere i tuoi 15? Che senso? Avevo 15 compleanno. di vita. Avevo, mi sei andato il tuo compleanno dei 15 anni. Non ho festeggiato io il compleanno dei 15 anni. Ah, sfigato. Parla, parla lui che non l'ha festeggiato nemmeno. Non è vero. io, eh, mi, eh, io mi ero molto rumba, tiè? via via via e voi ragazzi festeggiate il compleanno, commentate sui commenti così abbiamo più commenti commentate sui commenti così abbiamo più Cosa commenti Cos'è successo? sei morto <ride> e ora hai perso tutta la vita è vero, guarda c'è bisogno di mostrare puoi mandare un rumba ti prego okay. che mi sto scocciando mangiatelo ok non c'è niente andiamo ce ne basta <ride> no, si sì! mm. oddio abbiamo perso tutto <ride> tu hai perso tutto guarda, io ho vinto guarda ci manca ancora tutto <ride> Perché? Perché stavo cercando di mangiare quello Yay! Yay! sono non fu vita vai tanto ci dovrebbe essere un'ultima bolla un bolla prendi tutto un po' bollo. di gomitoli che poi mi chiedi io ho di, di quella corrente d'acqua uh, ci penso io Yeet! Io io rumba... mi... cosa? cosa cosa? non possiamo mandarci rumba dentro, guarda si si va in tilt bene eh, mi sembra ovvio che vuoi fare? Scusa. Devo avere pure il rumba sottomarino. Bollati grasso che non sei alto. Ah ah. Oddio, che è successo? Ok, non ho perso vita almeno. Perché ero immortale. Ok. Um. <ride> oh, lavoro di squadra. <ride> tipo Super Mario Bros. Wii. Uh. Me l'hai tolto! Il mio Super Cattivo, Mario Bros. Wii. aspetta, quanti timbri ci mancano? Tutti. Uh, io voglio andare qui sotto sono... ma un po'.. No, non mi sono murire. bloccato! Oh no, Marco, prendi i miei gomitoli! No. no, non ci vuole andare là sotto in effetti. Eh, puoi morte. provare tu visto che tu non sei quello della vita. Dai, dai, non mi uccide! sto sono i gomitoli! Ah, ok! Andiamo rumba! <ride> ma perché l'hai fatto? Devi andare lì, lì sotto! Dove? Qui Qua! E che cosa devi stare? No, lo so qualcuno. Aspetta, fermo, ma è un Anche senza rumba, vai. È, è incredibilmente una... No, non si può andare. Come non si può andare? Guarda, controlla. Ok, andiamoci. <ride> è tipo, mo stava lì l'ultimo gomitolo. Okay? No, lì c'era lo Yoshi segreto, quello della pizza. Cioè no, <ride> lui si nasconde nell'erba. Vanta. Come i Pokémon. Oddio, attenzione, che sta sotto in fondo qua. Niente, io ho controllato, non sta nulla No, intendo... Non mi appazza neanche una... Si può andare, ok Allora, basta, non ne voglio più di così tanti Ma non è un rumba Perché sono tutti scomparsi? Che è un rumba portatile adesso Quindi piazziamolo e andiamo a fare il giro Il gioco mi vuole male, mi fa scomparire il rumba Andiamo a pulire tutto Cos'ho un rumba? Ho un rumba in bocca, ok no, ok. Mi prendo questo, ok. E ora? E ora niente. Qui lì sotto c'è qualcosa. Controlla. Tieni questo, un allora. signor. Tieni. <ride> tieni mio figlio, ok. Non c'è nulla come, come si dovrebbe fare. Non, okay. si può nemmeno, non ci si può non nemmeno, ci nemmeno arrivare. c'è appunto, non no, tieni rumba <ride> Oh no, e ora? È vero. Chirumbavano in tilt in acqua. No, non è che vado in tilt, vengono ah, portati ho appena, giù. Ho appena scoperto che alcuni ruotano in senso anti-orario. Yeah. Ah, ruotano tutti in senso diverso. Cioè, no. Uh, alcuni Due ruotano... sensi ci sono. Appunto. <ride> <ride> sono come i fiocchi di neve ruotano tutti in senso diverso. ma, ma, ma, ma tutti. Ma, no, i fiocchi di neve ruotano tutti in senso... Anche No, non senso. Hanno un senso i fiocchi di neve. No, non ha senso. sto per morire. Niau. Aspetta, eh, attenzione lì, vai. Guarda, Cerca. guarda cosa faccio. Sì, fallo andare più sopra possibile. Vai. <ride> Grazie. Aspetta, aspetta quella la gemma. <ride> no. Aspetta. Okay. Che eh, successe al rumba? Questa è <ride> la cosa di fine livello. Sì. Fine il livello! Eh manca il timbro Manca il timbro! Manca il timbro? Manca il timbro! Manca il timbro. <ride> Senti, io non vorrei rischiare adesso che muori e dobbiamo rifarlo pure Andiamo. per le vite, sai? Potrebbe essere all'inizio del livello non possiamo tornarci. Andiamo! Oh, no, no, non volevo questo! <ride> ah, eh. Den, den, den, den. Yeah. Ah, aiuto Un timbro Un maledettissimo timbro Sempre succede un... Ci vuole male il gioco Ma sai proprio Non completiamo un livello 100% dal 4-2 eh, Comunque taglio B i t i r i C t i Bene okay, abbiamo Ci rivediamo boss. al timbro Andiamoci Ci rivediamo al timbro per... Hey, let's see what we lost. Everything. Ok, è praticamente questo. È letteralmente questo. Guarda, yay, guarda. Sì, possiamo finire team, il livello yay. Ok, abbiamo Bene, completato il livello. E ovviamente, yay, visto yay, che, non yay, yay, yay. che non abbiamo preso nessun cuore, lasciami parlare. Visto che non abbiamo preso nessun cuore, da nessun fiore, uh, ovviamente non ci ha dato il minigioco. Yay, Ma chi se ne frega? Non è nemmeno un concern. Se ne frega, non deve essere un concern. Ok, andiamo. Bene, penultimo livello andiamo. I yeah. Fogni della piragna. Cosa? Uh, io mi ricordo che questo è un po' tricky Però, comunque non ha una nuova meccanica. Mm. Per quanto ricordi. Umbelico. Mm. L'ombelico mm -hmm. piragna <ride> la, la piragna ombelico è Pifino che. È Perché è un bellico? Non lo so, non bellico. Me ombelico. Non me ombelico. Ombelico. ombelico Eh, lo sapevo do you want to explode? ha ah, quattro gemme like così quattro gemme così e c'era un tipo tra di loro ok, mettiamo il tubo andiamo Mmm mmmm, watergirl yeah. uh, quanto era bello che nei, bo nei livelli boss quando nei livelli boss c'era soltanto il boss e niente ah, altro. mi sta facendo affogare basta, lasciami stare <ride> Quando è che c'era solo il posto a livello 2? Non boss? lo so, però eh, non mi è mai successo. Non lo so, però non mi piaceva. Oddio, cos'è sta roba? Dobbiamo andare contro corrente adesso, un po' di questo. Yes, yes, yes. Ok, ora schiva. Anzi, di solito quelli con il, con il boss sono quelli più... I livelli più difficili. No, più facili sono in realtà. Ok, abbiamo schivato... Foso Ora io mi suicido. Da, da, da, da, si può entrare? Si può entrare? Si può entrare? Si può entrare, si può entrare? Da, no. Da, da, da. Se quelli sono qua prendili tu. Te, levati Di dalla una dall via. si sì, ma ci stai tu. Leva! Ma allora fammi passare Come pretendi che mi tolga? tolga Io non rimbalzo <ride> togli. <ride> Togliti dalla via, togli Togliti la via, togli, togli la via guarda l'ha fatto però non l'ha fatto l'hai fa fatto? l'ho sì. fatto ma non l'ha fatto andiamo veloce aspetta è qui? qui? che c'è? è impossibile che metta un tubo così invece si sì. aspetta è qua sotto il tubo? no niente ok andiamo andiamo andiamo no ah, si è suicidato ah. oddio che cos'è quella Piranha ombelico non è la piranha ombelico quello è il pitui yeah. B basta uccidere tutti i miei amici Quali amici che non ti dà male I miei amici che mi aiutano a suicidarmi Ecco quali amici Tu non lo fai mai Ecco eh, Proviamo a entrare in quei tubi sopra In qualche modo Fallo tu Io mi fado, vado da uccidere Vedi Vedi quante amica, C'è cioè una, una piantina che sputa gomito, Yes No, line. Eh, quello sarebbe l'unico uh, possibile. E ora proviamo questo. Senti, secondo me è inutile, okay. guarda. Bravo, ora ti devi suicidare. Però eh, io. ci sono modo. i miei amici che mi aiutano a uccidere Io uccido tu. nooo, perché l'hai fatto? Non me l'aspettavo che fossero vite, ok? Ucciditi almeno! Perché ora ho 10 vite Ah, è vero! <ride> Il grasso cosa cioè. Pro servi di uccidere Eti Ora tu buoi uh, uccidere Vai ci sono gli, gli spine infiniti Più la pianta Ora uccidi quella pianta schifosa Quella pianta Ora prendi, eh, prendi... Ecco lo sapevo Yes No okay. <ride> Qui si entra sicuro No Qui si entra sicuro, qui si entra sicuro, no? Qui c'è roba no? Ah, colpito è affondato. Ciccio. Ciccio? Ne. Un 80. 7. 9. Ah, Oddio, è velocissima la corrente. Gamer, corri corri all'indietro, così andiamo in avanti, però sempre mantenendo un ritmo. Ecco, vedi, vedi il motivo per quello detto? Eh, perfetto. Yeah! Yeah! Fai così, tieni è il secondo protene... fiore E allora... Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, no attenzione, tutto? No. Che? Okay. No. That's why. Why do you... Because Ok, aspetta, sprecare com'è. Come, come fate a, a lanciarlo in acqua? Ssss. te vuol dire? Tipo, perché no? Di cosa? Di Perché no? È come fare una domanda, però a ah, cui sei già la risposta del no. Qui si entra? No, non si entra. Corri, corri veloce, ok. Non ci va. Imbollati, imbollati, imbollati. Io ho la vita. I've got life Juice. Ah, sono arrivato giusto in tempo. Ti ho salvato piragna, noo Piragna un bellico Un bellico Un bellico Piragna Perché è un bellico con due L? Non un lo bellico. so, in effetti io mi spello sempre un bellico Ah è vero, ci si può, cioè può duckare Bravo Tanto bisogna rifare lo stesso Bravo mister mi Non è un problema Ah si sì, ma mangiare. poi c'è pure un altro livello Sì l'hai mangiata l'altra volta Anzi, mi, ah, sì, mi sa che l'hai mangiata pure tu. No, io me. mi sa che l'avevo il Ah si sì, l'avevi colpita con un gomito. Ecco così. Per forza, se no non muori. Madonna mia, nessuno quanto mi due... voglio uccidere! Nessuno, in questo momento. nessuno dei due doveva prendere il coso. No! Muori! Perché? Sì Aspetta, adesso dobbiamo fare un attimo un loop di loop indietro. Vieni, oh, vieni! Devi ucciderti! Vieni! Ok, scusa, che è successo? Un attimo un giro, un oggetto sì L'ho già fatto e ora mi devo risuicidare io, vai! Compagnia, yes! Sì. Vai! Che perdita Che perdita di tempo! Vai avanti! Qui non si può andare giù! Okay. <ride> Cosa succede posso... quando provi a venire a attaccarti addosso. quando. <ride> Io pensavo di essere te, pensavo di essere già attaccato, invece no. Dico, pensavo perché quello sta facendo il ground pound che cosa sta cercando. <ride> cioè tu fai le azioni, manco sai che cosa fai. Ero sicuro di stare. Okay, stiamo mancando sicuramente un sacco di cose. Mi dispiace, ma è quella. Vai, andiamo è qui costante. sotto. Ah, è vero, si può andare a 4 posto Quattro so, No, hai detto 4 Ok, non c'è niente Vai, ah. è Già è un segreto questa stanza Ma questa stanza deve avere un segreto Dun dun dun dun C'è impossibile Among us Along us Come, Come play Among us um, Along us eh? L'hai capito? Adesso abbiamo preso la stanza Un gomito Sì, credo Sì, certo Dai, mi stavo uccidendo okay. No No No okay. Che stai facendo? Farmo gomito lì aspettami Perché qui si sì, sono lentissimi uff, uff. prendi anche l'altro prendi tu, punto. tu hai più vita Perché lo prendi ogni volta? non l'ho fatto apposta intanto lo dobbiamo... <ride> <ride> <ride> ho detto <style. ride> oh, lo Ok. yoink ok uh. mi? niente no. qui non si entra hai controllato sopra dove? va si sì. sì, ho fatto qua la lingua non ci passa attraverso un... è un no tipo bomba Dovevi mangiare la bomba così Mangiala tu ok mm. andiamo a secondo me è inutile guarda non sta succedendo niente che ci possa servire la bomba starei a vedere <susurra> no ok se volevi uccidere me quello con più vita di tutti Cioè 10 veramente siamo pari praticamente No Yeee Oh prendi prendi prendi Non ce la, la potremmo fare C'è davanti al boss sì. uno Solo che uh, non devo prendere proprio zero danni. Che dovevamo fare qua? <coughs> Labyrinth and okay. Aspetta non entra in quello viola Rientriamo qua Tanto non possiamo Vado in quell'arancione così si può andare in quello verde poi. E non schippiamo tutto. E quello giallo. In effetti, dov'è che porta quello giallo? Non lo so, dovremmo mm. controllarli tutti veramente. Boomst! Um, attenzione! Oddio! Oh, levati! Bollati! Fai qualcosa! Questi ti, ti uccidono. Ok Perché, Perché fi? Uh, eh, qui niente. Perché sì, volevano farle Bene, ora do in do quello do verde do. Ora, quello verde è chiaro che porta a quello verde scuro Quindi andiamoci subito Ah, non sono due All'inizio li ho guardati un attimo Pensavo fossero lo stesso tubo Ok, no, giù Come no? No E possiamo controllare i segreti che stanno almeno Dopo Prima andiamo... Anche se quello rosa porta avanti Ah sì, allora no! Rientra, rientra Ok Ok, andiamo in quello verde. Andiamo in quello. blu. Allora, verde, uh, viola e blu. Vabbè, portano dalla stessa parte. No, allora dobbiamo andare in quello blu. Ma controlla i segreti! Quello è, va avanti. Ci dobbiamo andare adesso, tra due secondi. <ride> e se magari ci fosse un segreto? Che segreto? C tanto ci dobbiamo andare lo stesso, per forza. Beh. Quindi andiamo nel viola, che ci porta giù giù, giusto? Sì, e, e perché ora rientriamo. Ma no, usciamo da, da quello blu e andiamo a e andiamo quello verde sapere, e poi andiamo a quello rosa allora, Sempre così inutile Whatsapp Whatsapp inutile e io ieri la disinstallo Che la disinstallo invece l'anno prossimo scorso Aspetta qui Tra un no, anno eh. fa lo, la, la disinstallerò No no tra un anno fa e l'avrei dis okay. dis disinstallata. Perché deve farla a cazzi ogni volta? Troppo casino, io lo mangio questo. Io lo mangio questo. Mangiamo tutto, veloce. Oh oh, gomito. miam. Ehm. Um, come si va adesso qui dentro? Non si va. L Abbiamo messo a patto. messed up and now you're gone. Den, no, veramente? Come facciamo? Den, den, den, den, den, den. Non ci possiamo più andare? Sì. C'era roba. Tanto dobbiamo per forza rifarlo. Andiamoci. Ok, non bisogna mangiare niente, ricordiamocelo. Io ho avuto l'istinto. Ok, ho avuto l'istinto di. Che è grigio. Vai, veloce. No, entraci. entroci entroci entro, entro Ok, um, adesso questo è da mangiare, per forza. Però aspetta, prendi quello, ok. Ora vado qui. Ora si mangia questo, per forza. E poi vado qui dentro al tubo, no eh? Okay. Sta quello prima del boss! Sì, è, que è quell'uno di vita che ti rimarrà? Dobbiamo eh. per forza rifarlo in questo livello. Le scuse, le scuse, le tutte le scuse possibili. A questo punto non importa più nemmeno chi la prende. Per perché pensavi fosse la vita quella? Sì Fallo prenderà a me Che fai? No. Fa niente tanto non l'avremmo mai presa Non saltare Da da da da che è sta roba, no? La pianta piragna è un bellico, piragna E perché possiamo muoverci dopo la porta del boss? Non lo so, io non riesco a saltare, però Ok, ora sì <ride> Perché non mi saltava prima Ah <ride> no. Non saltare, non saltare Fermo Sì, aspetta Come avete osato arrivare fin qui? Come avete osato, dico Non lo so Svelti immediatamente, pia Pianiamo un bellico È l'ora della pappa Oh Mio Dio Yoshi sono la portata principale Quindi non rovinarti l'appetito Trangugiando altra roba Che poi era pure una pianta piragna normale Ora è diventata l'ombelico Ma no, mo non è Non era affatto quella che dicevi tu Oddio Cosa? Che dicevo io? Tu dicevi piti piragna Lo so Perché piti piragna è la, è la pianta ombelico Perché... Perché in, in Super Mario Sunshine si batte con, uh, usa, colpendo il suo ombelico, ti ricordi? Si, sì. eh. Appunto. Io non, non, non, non Come si fa a schivare l'attacco se non hai le bombe? Oddio. Lo schivi. Salta. No, quello in cui viene così. Come lo schivi? Salti Non puoi saltare, è troppo alto. Boh. Muori. Ah. Eh, Dobbiamo bere adesso... per forza le bombe. Adesso oddio, arriva. Oddio, che è successo? Ma è che arriva? Oddio. Laggiù. giù. Ah, gliel'ho data io. Bonk. Grazie. Quanto stai per morire uccidere secondo me? Quanto stai per morire? Ti ho solo fatto un aiuto. Oh oh. Che oddio, fatto? sai cosa mi ricorda il serpente sì. di, chi, di, di triple del Lazio? Eeeh yeah. quanto è si chiama? Oh non me lo ricordo Tanto non la stiamo facendo la vita tanto lo dobbiamo rifare per forza Sembra quella la frase Come? <ride> oh, io avevo fatto il coso verso l'alto G GJ Good job Wow GG Tau Mi dai feels hmm! di Paper Mario, quello originale Ma <r utter bizarre> chi? Questa canzone E ora guardateci sclerare per un'altra ora finché finiamo sto livello remembers. E poi dobbiamo fare quello segreto Che chissà adesso che cosa c'è D'altre 3 allora non non ore ci sarà si, Ci sia qualcosa di peggiore Non avresti dovuto dirlo <ride> Non avresti dovuto dirlo E eh? abbassa la voce anche. Oddio che brutto hey, Nuova spilla uh, secondo, secondo me vita. è utile Ora, Non tira... saltare tutte le cutscene Che mo c'è la cutscene non del so. mondo E questo mi sa che è l'ultimo mondo Perché cioè, L'ultimo mm. mondo con mm. dei boom L'ultimo mondo che. L'ultimo mondo Basta Che mi conta Perché poi c'è il mondo 6 Che non conta Per qualche motivo Bene ci rivediamo a uh, Cosa Dopo a più avanti Fiore andiamo, fiore ciao. e timbro Ok non siamo entrati in questo tubo Ne sono certo Fai fare a me Uccidiamo di tutti mm, Io Io Yoshi sempre allerta sta. Yeee, yeah, primo fiore. Tutti ci yeah. vediamo all'ultimo fiore. E il timbre Sì. Ok, abbiamo preso è tutto. tutto. Yeah, semplicemente non mangiate tutti nessun qui, tubo. Qui, tutti non, qui. Mangiate ness... <ride> non mangiate nessun. Zitto! Non mangiate sto tubo qui. E niente. E vabbè siete a cavallo. Ragazzi, abbiamo finito anche questo livello. Yay. Lui si è invollato mentre io ho combattuto il boss. Ho preso un, solo oh, un danno. No. Quindi sono molto strong. E ora? Eh, e ora? L lui è una settimana. E ora arriva: arrivano le bestemmie. Tu sei una settimana? Weak. Ah, ah, ah Boh, ah, tu sei strano invece. Io sono Bene, strano. Bene, 4S. <ride> Pianta un bellico, colpisce ancora. Ma cosa? Ma come? Boh. Ma l'abbiamo uccisa in morta. <coughs> L'ho uccisa già due volte. Che cosa devi dire? L'ho uccisa già due volte. L'ho uccisa. Ma anche, no, anche nella prima volta ho fatto tutto il lavoro, gli ho lanciato io le bombe tutte e tre le volte. Chi sei, frega? Eaa! Dunque, mo facciamo eh. una parte di Yoshi e poi facciamo due di Paper Mario e poi se abbiamo tempo facciamo l'altra Yoshi. No, no. Wow, che compara. bella... No, no bastano due. Oddio. Ciao so per dire, meno male che non è un altro scroll. ok allora colpisce ancora in questo senso che è un scroller che ti uccide appena raggiungi. Ok, non li era inutile. Yeah. Dovevo collezionare più gomitoli. No, non faccio il decanter di nuovo. almeno che non stiamo, tipo, un'ora. Sì, lo devi fare. Perché qua. avrei dovuto fare il floating dopo. Quindi avrei perso più tempo. Ok, tutti di qua. Buon. Oh, senti, questa è l'ultima. Poi le faccio da solo. No, lo faccio tutto da solo. Ho qua. Non dovrei registrare. Però ovviamente menziona i miei innumerevoli tentativi in cui ci sono andato sì. vicinissimo. Così, non le perdi? Non perderle? Comunque è il guscio che continua ad andare sì, a finire: lo infinito. so, lo che Ok, due gomitoli, grazie. Andiamo. Timbro, timbro. Gomitolo, eh, perché non mi viene mai la parola? Fallo un po' allato, Bravo, avresti pure potuto. Hai saltato un timbro, vabbè. Perché lo salto sempre? Dove cazzo è? Perché si confonde con la nuvola visto che è luccica visto che è un timbro. Sai sì, cosa mi ricorda a sto livello? Triple Deluxe Perché? Perché c'è una pianta e, e... Ah, quella E, e sì, Kirby so. va in, nel cielo per, in, per pensare i mondi e Sono full vita <ride> caso. Cosa che non durerà molto però, eh. te lo posso assicurare Ora, attento con questo Ok, secondo me questo è un buon segno Perché ha preso il coso, timido? Dai, dai, dai, vai. vai. Ora speedrun non, non mi interessa di quel timbro, fatelo dopo. Oddio! Oh. Ci pensi che è oh. morto? Oh. Oh. No, io sono serio. La, abbiamo. Abbiamo, um, abbiamo.. detto questo. Questo è l'ultimo e poi non ci proviamo più. Vabbè. Allora. Puremi ma... in gioco. Se. Uh, no, no, facciamo l'altro sul minigioco. Perché a me non va più di toccare questo controller. Aspetta. Mio dio. Allora, abbiamo completato i fiori. E il. Uh, i, sì, devi prendere i, i timbri i, e i gomitoli. I, un gomitolo era. Cioè, alla. Uh, C'era un timbro quello là che. Ma il so gomitolo non me lo riprendeva. E poi un timbro che ho saltato tanti. intenzionalmente sì, perché era, ta era tardissimo. Eh sì. Comunque, dovrebbe essere facile per te prendere tutto visto che. Alla fine. Sì, ti sono, tutte le altre tu hai perso solo due gomitoli e io so benissimo. i timbri. E io so benissimo dove stanno. Eh sì. E poi il, tim il timbro, poi vabbè, cercherò io di prenderlo in qualche alla modo. Alla fine è molto, è molto meno preoccupazione. Non ti devi preoccupare di, di prendere quei così là, il cupa, le piattaforme, vabbè, no, forse. Uh, le vite soprattutto. Le piattaforme, sì, perché lì stava un timbro. Sì, lo so, No, intendo... l'hai preso, l'hai preso, mi ricordo che l'hai preso. Ecco, eh, Sono più meno più preoccupazioni, quindi sarà più facile Ok, ora dobbiamo registrare i Paper Mario Le sette e mezza sono yeah. Un'ora e mezza di video Forse potrebbe anche forse battere l'S3 S3? Che cos'è l'S3? Speciale 3 Ah, 3. no, no, no, no. Uh, sa Questi saranno tipo 40, no, gli altri sono 57 Spilomaggio, omaggio, ma oh, non lo so Di qui non approfitteremo mio Dio, alla fine avevo fatto sto livello da solo, ha dato un sacco mm. e nemmeno ho preso tutto, il che mi, mi disapponta. Secondo me fa molto. bene fare i livelli da soli, perché così riesci a memorizzare meglio i, i passaggi e riesci a farli meglio. il. Vabbè, poi usa la spilla di vedere gli oggetti invisibili di nuovo, così vedi i timbri quali sono mm. esattamente, che ti mancano. Mm. E niente, noi ci vediamo alla prossima parte dove faremo il mondo 5. Ciao.